Salve e benvenuti in questo uh, nuovo video, sono TonyGamer17 ragazzi oggi vi spiego come esportare un bellissimo video di ottima qualità sublime, fantastico, eccellente, senza lag, senza scatti e neanche un po' di pixel quindi se hai fatto un buon video ben registrato significa che possiamo esportarlo benissimo quindi, come fare? Ctrl M. Eccolo qua. Poi, sul formato mettiamo H.264. Poi predefinito come sorgente bitrate elevato. Ok. Ma se vuoi caricare questo video su YouTube, allora mettiamo YouTube dipende dal video come è fatto ok quindi che significa se tu hai fatto un video in 1080 lo esporti in 1080 se hai fatto un video in 4k lo esporti in 4k io metto 1080 poi lo salvo sul desktop poi scendo piano piano su video e metto 1920x1080, scendo un altro po', metto pixel quadrati 1,0, profilo alto, livello 4.2, mi raccomando è molto importante il livello. Scendiamo, piano piano, VBR. 1 passata, e riguardo ai bitrate di destinazione lasciamo così 16, 16, usa massima qualità di rendering, ok, ok, e facciamo esporta. una volta esportato, vabbè, la temperatura del processo scenderà e non ci resta che vedere il video che abbiamo esportato. Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Come potete vedere la qualità del video è buonissima, quindi se adesso vado su proprietà, dettagli... 1920x1080, velocità da 70.000 uh, kbps, 60 fotogrammi al secondo, Buon um, frequenza audio, è uscito buonissimo. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione, iscriviti al canale, seguimi uh, su Twitch, uh, su Instagram e mi raccomando, entra nel canale Discord, se hai dei dubbi non esitare a commentare, va bene? Detto questo, io vi saluto. Ciao!